L'Enzo è una lavagna digitale per dispositivi mobile, IOS e Android Si possono creare e condividere contenuti, lezioni, idee è possibile realizzare presentazioni, tutorial, assegnare compiti commentare, evidenziare eh, immagini e registrare come vedete ho inserito qui una foto istantanea posso sulla foto usare la penna per eh, scrivere O per evidenziare del, delle immagini posso utilizzare diversi tipi di uh, colore anche della penna come vedete posso mettere dei puntini Posso inserire sempre con la penna delle, delle frecce, ad esempio, ed altro. Una semplice barra degli strumenti dà accesso alle varie funzioni di editing e si possono creare più pagine con uh, delle frecce di scorrimento delle pagine esempio ho aggiunto un pdf un esempio di scheda valutativa da eh, il mio dropbox Posso agire sul testo, esempio mettendo in luce, in evidenza, alcune cose del, del testo. Aggiungendo posso, eh, delle frecce, posso utilizzare un eh, nuovo colore. evidenziare e eh, quindi rendere disponibile il documento al, ai docenti, ai miei colleghi oppure agli studenti. Posso anche scrivere naturalmente annotare, ad esempio posso scrivere questo, questa è una rubrica valutativa di dimostrazione e naturalmente posso chiedere a chi la guarderà di analizzarla con attenzione scrivendo il testo con esempio la penna Ecco, fatto. Quindi l'Enzo è un'ottima app da usare in tutti i momenti di un EAS, sia come docenti che come studenti. Nella versione free è possibile condividere sui social network e per mail. È disponibile una funzione embed. Nella versione Premium è possibile la pubblicazione su YouTube